Se ancora una generazione fa un vegetariano veniva guardato come una persona bizzarra, le cose stanno cambiando rapidamente. Ma come ovvio esistono scelte alimentari ancora più radicali ed estreme. Su e giù per l'Italia, respiriani, melariani, seguaci della Paleo, tutti in cerca dell'elisir di lunga vita e c'è anche chi ha scelto di mangiare solo frutta, anzi i frutti. Fernando, lei allora cosa mangia? Ma questo ben di Dio! Io parto dalla mela Stark che mi aiuta a digerire, mi aiuterà a digerire tutti gli altri alimenti che andrò a mangiare. Poi passerò alla frutta dolce, biologica sempre, per evitare che si possa ingurgitare qualche anticrittogamico di, di, di troppo. E passo anche al, al piatto forte dei fruttariani, che è l'insalata fruttariana fatta di peperoni, in questo caso rossi e gialli, pomodorino pacchino. Abbiamo messo dell'avocado delle olive taggiasche e condito, se si vuole, con dell'olio denocciolato. Il principio è che il frutto te lo dona la pianta. Se tu mangi una pianta, hai ucciso un essere, no? per così dire. Se invece la pianta ti dona qualcosa, è un frutto che non la inficia, non la rovina, non la uccide. Si è concluso che i vegetariani vivono 7 anni,2 di più. Sette anni in più e con benefici anche non soltanto per la salute dell'uomo ma anche per l'ambiente. Beh, L'ambiente certo, è danneggiato dall'alimentazione dall carnea. 7 miliardi e quattro di abitanti, abbiamo 5 miliardi di animali da nutrire, da nutrire e quindi l'ambiente ne soffre. Questi 5 miliardi di abitanti producono... CO2, eh, eliminazione delle carcasse, eh, problemi di ogni genere, quindi io penso che il mondo, come diceva Einstein, per sopravvivere dovrà diventare vegetariano.